Questa è un'equazione di primo grado, dobbiamo mandare al primo membro tutte le x, quindi 8x e 5x. 8x è già il primo membro, dobbiamo semplicemente mandare 5x di qua. Dobbiamo poi successivamente mandare tutti i numeri al secondo membro. Più 6 è già il secondo membro, questo 5 e questo 8, dopo dovranno andare al secondo membro. Per togliere il 5x dobbiamo... Togliere 5x qui, dobbiamo farlo sia qui che qui per la prima regola delle equazioni. 8x meno 5x uguale 5x più 6 meno 5x. 5x e meno 5x si semplificano. 8x meno 5x fa 3x. 3x uguale 6. Per togliere questo 3 dobbiamo dividere per 3. Non possiamo farlo solo a sinistra, ma dobbiamo farlo a tutti e due i membri, quindi semplifichiamo, qui viene 1 e qui viene 2, x uguale 2.